Cominciamo subito, allora nel frattempo io ho creato un piccolo cingolo così giusto per creare un po', noi li sappiamo tutti quanti, nomi, però in qualche modo allora partiamo con il primo, facciamo la sorpresa, così è come quello che dice dai carte, vediamo chi è il primo. <susurra> Diciamo perché di esposito 80 anni il 13 agosto esatto. Esatto. ci legge che si è per chi è il vostro <ride> ci legge con tre cestini casa quando abbiamo quando abbiamo qualche errore di frequenza sul giornale ma quelli un po' più grandi alle eh, 9 no, e mezza la massima delle domande abbiamo e dice a quello che è sbagliato la freccia. da ordini del NRDN ha degli espositori. Andriano, un giovane ottantenne, non ha problemi. Usa i social con intelligenza, scopre amori e racconta la tua isca di ieri e di oggi. Ed è un'isca sicuramente migliore di quella che abbiamo e che vorremmo avere. Grazie. Andiamo, hai spinto in qualche parola? Ti ho spinto in qualche parola. video social lo scoprirete, parte il fatto che se siete fortunati come me, qualche volta potete avere pure accesso a quello che è il suo archivio fotografico. Se avete ancora un po' più di fortuna mi racconta pure che significava da giovani, perché Adriano è stato uno che rischia la rischiata giovane, l'ha conosciuta, l'ha vissuta e la vita bella anche per, per molte persone che sono trovate. L'hai parlato a no, ballate, hai molto. Diciamo che l'hai amata molto. Amo no, ancora, amo no, ancora. E quest'amore vanisce, man mano in questi ultimi tempi. Io non scherzo qua. Io sono un letterato. Io descrivo delle cose. Per me è fatica. Perché mentre scrivo delle quattro parole, poi le correggo e le correggo. non c'ho la, la penna facile, non so come si... dice però mi viene dal cuore di scrivere delle cose fatte che mi giro intorno per il paese e vedo le cose che non vanno. A me non mi piace che mi fanno il centro del paese un lavoro, e poi a Valle e a Monte ci sono le facce. Questo è un piccolo esempio, potrei continuare per, me, per mezz'ora, ma non è questo il momento. Volevo semplicemente ricordare perché sono qua. Tanti anni fa, forse 30 passeggiava per via montana, oppure da rimanere il castello, e c'erano dei basoli commessi dal carravo, dall'asfalto. Questi basoli si erano ribellati all'asfalto. E mano a mano l'asfalto saltava e loro i periodi li venivano fuori. Allora io dissi, ma che ci vuole a togliere un po' gli asfalto a raddrizzare questi basoli? Signori, il mio primo figlio era papà, il quale gli detto che tu devi fare un piacere, tu devi fare la rubrica. tentai un po', poi vedi scrivere per uno che non è abituato, è la fatica. Allora ho rinunciato. Però ogni tanto, quando mi viene in mente e vede che è una cosa che non, fa, non ce la faccio più, allora scrivo. Non mi interessa chi è il sindaco, non mi interessa, se il sindaco fare una cosa buona, io dico che ha fatto una cosa buona. Adesso per esempio lui è il primo a criticare Grazia degli Eroi io la trovo bellissima, bellissima prima che mi avrei quattro d buona piazza tanto che la famosa caccarella che tutti quanti criticavano, speriamo che la tolgono e non mettono niente a posto della caccarella perché il lavoro è stupendo e colui spesso che scrive male della piazza è malafede a me un'altra cosa che non mi va Bene. Bene. Allora si chiudono le pinete e fanno bene. Ma perché si chiudono le pinete? Perché ci sono degli alberi pericolanti. Allora non ci sono soldi al comune, e eh, io lo capisco. Però non ci vogliono tanti soldi per abbatterli in quegli alberi pericolanti e buttarli a terra, perché io qualche volta, ma se chiami a vengo ammazzato da un albero. Allora diligentemente, chiudono le pinete e fanno bene però ci sono tutti niente dove potete andare in politica.